Ciao a tutti, oggi vediamo come decorare una bottiglia nuova da regalare. Vogliamo scrivere la parola auguri. Innanzitutto metto una striscia di carta gommata orizzontale proprio eh, per avere una guida ed utilizzare uno stencil. Come vedete non attacco lo stencil ma lo tengo direttamente con le mani perché a ogni lettera mi devo spostare allora inizio con la maiuscola e direttamente con il mio incisore elettrico entro nelle parti vuote dello stencil come se fosse eh, l'utilizzo di un pennarello naturalmente devo utilizzare una punta diamantata ad alta velocità perché è l'unico modo per andare a graffiare il mio vetro in modo da eh, poter scrivere direttamente A ogni lettera devo spostarmi mantenendo eh, la, la parola eh, bene in orizzontale sulla striscia di carta gommata che ho applicato qui vediamo la A e la U pulisco con un pennello per togliere un po' la polvere che si è venuta a creare devo proseguire con le lettere successive passiamo alla G che eh, andrà al di sotto della riga ma non c'è problema perché con la punta diamantata posso andare ad incidere anche attraverso la carta gommata vado a riempire la G per ora faccio solo i contorni delle lettere successivamente andrò a riempirle ecco qui vediamo che la G la parte bassa è andata anche ad incidere attraverso la carta gommata, quindi non c'è nessun problema non ci sono pericoli per eh, la bottiglia, non si rompe L'unica accortezza è quella di non utilizzare una bottiglia con eh, l'interno spumante o vino frizzante, ma deve essere un vino fermo perché la pressione eh, con le vibrazioni del mio mini trapano possono, eh, la pressione, dicevo, può eh, aumentare e quindi eh, può scoppiare la bottiglia. Questo non accade per un vino fermo. la punta diamantata che eh, utilizzo eh, è piuttosto fine io mi trovo bene con quella a forma cilindrica eh, ma possono essere anche palline o eh, coni ecco, posiziono sempre la lettera al di sopra della mia striscia di carta gommata proprio per mantenere bene la scritta orizzontale mi manca l'ultima lettera, io utilizzo questo trapanino che è di ottima qualità, è molto preciso, stabile, vibrazioni ridotte al minimo, mi permette di andare a fare lavori di alta precisione. ecco fatto la mia scritta adesso si tratta di andare a riempire bene le lettere e a rifinire nel dettaglio posso a questo punto togliere anche la carta gommata oppure proseguire riempiendo le lettere è un bel modo per fare un regalo personalizzato originale ma molto semplice come vedete si tratta solo di avere un po di pazienza e andare a rifinire ogni lettera qui ho aumentato un po la velocità del video perché non sia troppo noioso ogni tanto pulisco con il pennello proprio per togliere un po' la polvere che si viene a creare Ecco che una volta finita l'incisione posso togliere la mia carta gommata e il risultato è davvero soddisfacente. La persona che riceverà una bottiglia così decorata sarà sicuramente molto eh, impressionata da un regalo così speciale. Se volete continuare a seguirci iscrivetevi al nostro canale Elettronica Didattica e andate anche a visitare il nostro sito elettronicadidattica.com, troverete sicuramente tanti articoli interessanti per i vostri hobby creativi. Vi aspettiamo, ciao a tutti alla prossima!